Una buona mattinata, ben ritrovati, rieccoci assieme, una buona giornata perché oggi ci occupiamo come spesso capita il giovedì di 7.30 online, una novità di quest'anno, una novità che subito ha un po' diciamo così, spiazzato, ha creato qualche preoccupazione, ma giorno dopo giorno ha evidenziato una certa diciamo così, evidenza di quelli che sono invece le, gli elementi positivi che consentono all'utente di poter eh, anche correggere quello che è il 7.30 che l'Agenzia delle Entrate ha recapitato attraverso il canale online, il canale internet. E allora, eh, come eh, avete già visto nelle scorse settimane, ci occupiamo proprio di dialogare anche con voi, con il numero verde 800. 800, eccolo qua, 640771, 800, 640, 771, 771 parlando di errori e consigli, ma parlando intanto delle ricevute e delle rettifiche, come con Giovanna Lanzino, funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Benvenuta Lanzino, buongiorno, buongiorno. ben ritrovata. Allora dunque parliamo delle ricevute, perché uno eh, dei temi che magari sono stati anche caratteristiche di telefonate presso i vostri uffici regionali è stato, io ho fatto il 730 ma non ho ricevuto... La ricevuta e eh, scusate il ma così si chiama allora alcuni contribuenti soprattutto quelli che si sono affrettati nell'invio quindi parliamo dei primi giorni di maggio dopo che è stata rilasciata la procedura dell'invio hanno chiamato i nostri uffici perché hanno preoccupato dicendo di non aver avuto la ricevuta di conferma dell'invio del modello unico e del modello 730 e quindi della sua correttezza. Allora diciamo che in questi giorni sono state rilasciate tutte le ricevute che ancora non erano arrivate, se qualche contribuente non dovesse riuscire a scaricarla gli consigliamo comunque di eh, segnalarci il caso perché noi cercheremo di trovargli immediatamente la soluzione. Vogliamo ric ricordare anche che cosa consiste la ricevuta? Cioè io... Dopo allora. che ho fatto l'operazione online, che cosa ricevo per conferma dell'avvenuta operazione? Allora, nel momento in cui io invio eh, il modello 730, il sistema mi rilascia subito un numero di protocollo e mi dice che è stato trasmesso in una certa data e una certa d'ora il mio modello dichiarativo. Che non è la ricevuta. Che non è la ricevuta. Entro cinque giorni l'agenzia delle entrate rende disponibile sempre nell'ambito dello stesso sito la ricevuta e la ricevuta darà l'indicazione di tutte le informazioni in, man in maniera molto generale, cioè l'imponibile, l'imposta e il risultato di quel 7,30 dell'elaborazione di quel 7,30. Quindi il contribuente con quello è certo diciamo, che il suo adempimento fiscale è andato a buon fine. Ripeto, per quelli che non l'hanno avuto la ricevuta, è possibile comunque eventualmente contattarci. Diciamo che i casi sono stati però limitatissimi, perché infatti noi abbiamo riscontrato un grande successo di questo modello dichiarativo. Allora uno dirà, beh insomma, eh, lo fa l'agenzia delle entrate, quindi se la canta e se la no. suona. No, raccontiamo anche delle storie, perché no, no, no. Eh, ci In sono dei fatti concreti che fanno capire certo. che nonostante la preoccupazione iniziale, poi eh, scoperto diciamo così, il sistema si è trovata una grande... Facilità. Allora la procedura è effettivamente molto semplice, noi abbiamo avuto riscontro da alcuni contribuenti, nel senso che magari nei primi giorni erano venuti mh, preoccupati, magari ci avevano portato il modello stampato, avevano chiesto effettivamente dire, un po' di assistenza anche da parte degli uffici per verificare che tutto fosse corretto, però si sono resi conto che in effetti la procedura è molto semplice, addirittura noi abbiamo avuto casi di genitori che hanno supportato i figli nel, nell'invio del modello 730, nel senso che i genitori avvezzi alla compilazione manuale e i figli all'uso al sistema dell'uso telematico, cioè Una insieme... sorta di caff domestico, esatto, perché esatto. il papà, il genitore o la mamma sanno eh, di conti, il figlio sa di informatica insieme certo, si fa il sì, 7.30 sì, online. Sì, sì. Addirittura esattamente al contrario della nostra pubblicità, dove è il figlio che aiuta il genitore, invece noi abbiamo visto proprio eh, il supporto di queste persone che magari inizialmente pensavano di avere più difficoltà col sistema informatico, Invece sono riusciti ad avvicinarsi alla procedura in maniera molto semplice. Lanzino riusciremo ad avere poi dei numeri, magari nelle prossime settimane. Sì, giusto sì, per sì, fare sì, un quadro della Liguria, perché è piuttosto indicativo, anche, anche perché la Liguria ha comunque una platea di contribuenti che utilizzano 730 molto ampia. Perché sappiamo che il 730 è comunque un modello dichiarativo utilizzato dai pensionati e dai lavoratori dipendenti, e per quindi, cui ha un grande impatto sulla nostra regione. Grande impatto sulla Liguria, grande impatto anche ovviamente a questo tema su voi telespettatori. Allora le telefonate 800 640-771 pronto, chi parla? Eh, buongiorno, sono Simona. Simona, buongiorno, da, da dove Genova. chiama? Eh, da Genova. Benvenuta Marassi. Io volevo farvi cioè, più che altro la mia una, una cosa che mi è successa e cioè, vorrei sapere a chi è venuta quella bella idea di, di non poter più scaricare gli interessi passivi del mutuo e, e diciamo e quant'altro, una famiglia comunque che conta di riuscire ad avere comunque un minimo di, di rimborso spese cioè, vorrei sembra... sapere che è venuta la bella idea di, di non poter scaricare cosa? gli interessi passivi del mutuo adesso da quest'anno ci hanno detto che ce li hanno bruciati nel senso che non li possiamo più fare tante cose non possiamo più scaricarle eh, almeno quanto mi hanno detto poi non lo so se è vero infatti io volevo chiedere una conferma definitiva perché eh, mi sembra assurdo cioè se ci tolgono queste spese che comunque una famiglia come la mia che siamo, abbiamo tre bambini siamo in cinque cioè tanti tipi di spese, ci, sinceramente ci, eh, con la scuola non riusciamo comunque a recuperare quasi niente di quello che spendiamo, cioè se già poi ci tolgono anche tutte queste piccole cose che sommate comunque per una famiglia come la nostra, eh, cioè, conta nel senso. Io quest'anno praticamente, anche se non lo faccio, 7.30 è lo stesso, mi hanno detto perché mio marito ha perso il lavoro, quindi ha lavorato molto poco, eh, ecco, cioè, vorrei sapere se è possibile sì. che poi rientrano o no queste spese. No. Ecco. Simona Resti lì, eh, sì. le dà una risposta, sì. comunque condivide con lei la riflessione Giovanna Lanzino. Lanzino. Sì, allora purtroppo mi pare di capire che nel caso del contribuente, avendo perso comunque il lavoro, si trova in una situazione per cui non ha un reddito su cui ci siano state applicate sopra delle ritenute, per cui qual è l'effetto della detrazione di oneri? E' avere rimborsato una ritenuta pagata se ovviamente non c'è stato un imponibile e non ci sono state ritenute purtroppo gli oneri non possono essere detratti né detratti né per gli oneri che possono essere dedotti, dedotti. quindi conseguentemente il contribuente non potrà avuto cioè godere dell'agevolazione di vedersi ritornare indietro una parte delle imposte pagate ma perché in origine non c'è il pagamento delle imposte cioè, io capisco che magari per la contribuente la situazione sia comunque io questi oneri li devo affrontare, li devo sopportare, li devo pagare, spese di istruzione, spese mediche, però il principio di detraibilità obbliga il contribuente ad avere sia un reddito che delle ritenute il concetto se lo brutalizzo un po' è sì. se tu sei mio cliente ti faccio lo sconto se hai avuto altri interventi ma non essendo mio cliente tra virgolette sto brutalizzando sì, ma sì. perché non, hai, sì, sì, perché non hai versato delle tasse come lavoratore o come pensionato io non posso darti uno sconto su qualcosa che tu non hai versato esatto. per quanto su altri, su altri capitoli di spesa della famiglia ci siano invece dei versamenti esatto. come quello del mutuo esatto. che è Addirittura... appesa Addirittura cioè, proprio la norma cerca di agevolare queste situazioni nel senso che chi ha spese sanitarie molto elevate può anche dividere le spese in più anni se per caso in un anno solo andrebbe a sforare il rimborso delle ritenute pagate, però purtroppo se manca oggettivamente il reddito di base e conseguentemente tutto ciò che da questo ne discende il contribuente non riesce a, ad avere l'agevolazione. Simona purtroppo è una mara considerazione, hai sentito? Eh Luca, quello che ti volevo dire io, noi con grandi sacrifici, nel senso che magari o ci aiutano le mamme, eh, però noi le abbiamo pagate, no, no, no. nel senso è quello che mi sembra assurdo, perché comunque le abbiamo pagate e le tasse con fatica anche, nonostante le difficoltà gravi, credimi, che ci non sono non in questo momento nella no, nostra famiglia, era tutto lì il discorso, cioè no, no, no. se poi comunque non vengono neanche cioè i tassi dei muti, nel senso, eh, scusa, l'interesse passivo dei muti non è solo per la mia famiglia, è per chiunque l'hanno certo, pagato. È chiaro, è un, è un problema diffuso, è un problema che in questo momento tocca una bella fetta sì, della popolazione, sì. quindi Simone ha fatto bene a sollevare la questione per tenerla lì in attualità, e per questa dichiarazione nulla si potrà fare, però è chiaro che eh, insomma, su questo andrebbe fatto un un approfondimento Una ulteriore, difficile. grazie, grazie Simone. grazie a voi, grazie, grazie mille grazie. Salve, buongiorno. Grazie. allora continuiamo 800 640 771 si parlava delle ricevute e si parlava delle storie di genitori che hanno aiutato i figli e quindi capovolgendo lo spot che avete proposto come agenzia delle entrate sì. ma si parla anche di rettifiche sì. cioè ho fatto quello che devo fare posso correggere Allora, il... la fermo perché sì. è arrivata un'altra telefonata Ok. gettiamo lì gli argomenti ma intanto li condividiamo con i telespettatori pronto? Eh, buongiorno. Il suo nome da dove chiama signora? Eh, da Genova, sono Gabriella. Roberta da Genova, benvenuta. No, oh, Gabriella. Gabriella. E allora? Eh, buongiorno, volevo chiedere un attimino un'informazione un per quanto riguarda un 730. Io sì. fino all'anno scorso facevo un 730 congiunto con mio marito. Eh, Quest'anno non è più possibile eh, io, tra l'altro, non ho di redditi perché ho solo degli immobili, sì. ma mm, è un mm, importo molto basso. Di conseguenza, quest'anno mi trovo in grandi problemi perché devo fare un 730 per mio marito online e io cosa dovrò fare? L'unico. Allora. Gabriella, resti lì in attesa, <ride> non butti giù, proviamo no, no. a dare una risposta e se non siete stati completi integriamo, prego Lanzino. Allora, è vero, quest'anno non è possibile fare online il modello 730 congiunto, quindi diciamo che le posizioni devono essere separate, a meno che uno non si rivolga a un professionista abilitato o a un CAF, in quel caso è possibile continuare a presentare il modello congiunto, però noi consigliamo anche questo, cioè per un contribuente come la signora dove il marito può presentare il suo, set, il suo modello 730 online, la signora può presentare un modello unico web, in infatti ci sarei poi arrivata dopo, cioè avendo le credenziali dell'agenzia delle entrate è possibile entrare nel sistema ed effettuare la compilazione di un modello unico web che è altrettanto semplice, cioè, quest'anno è stata messa a disposizione questa applicazione che è altrettanto semplice rispetto a 730, quindi nel caso della contribuente che avrà redditi da fabbricati però di importo relativamente basso è possibile superare questa pagina che lei ora sta mandando in sovraimpressione, entrare comunque nel sistema nell'area riservata, compilarsi il modello unico web e inviarlo, a quel punto se ci sono delle imposte dovute il sistema consentirà anche di stampare il modello F24 e addirittura pagarlo online. Allora, chiaro, eh, Gabriella? Eh, sì, no, per quanto riguarda questo problema, sì, no, volevo puntualizzare che giusto, io eh, non andrò senz'altro a fare un F24, perché sono sempre eh, rimasta, che, e, e comunque il questo, rivolgersi a un, uh, a un centro, mh, o Costa. a un professionista, eh, questo io ho, ho chiesto e veniva una cifra da quest'anno enorme, tra le altre, enorme perché le dico, mi hanno chiesto sì, 65 sì. euro per farlo, e, e di conseguenza, cioè, non, non era assolutamente il caso. Uh, comunque, un'altra cosa che come uh, imposte, dato che non si può mai detrarre mh, niente in particolare, anche quando si ci rivolge giusto a un professionista per pagare delle tasse, sarebbe anche giusto poterlo detrarre nell'anno successivo. Cioè, lei in sostanza Però, dice eh. non solo detrazioni <ride> su spese, ma una delle spese è proprio sì, perché essersi rivolta. un un, un maggiore sborso per pagare delle tasse, certo. sarebbe no. una cosa magari da poter, nelle sedi logicamente opportune, chi di dovere fare un qualcosa. Ma è per quello che noi consigliamo l'unico web, proprio perché il contribuente può farselo direttamente da casa senza nessun eh. tipo di costo, le ripeto, è molto semplice fare l'unico web perché lo stesso successo che ha avuto il 730 precompilato probabilmente lo avremmo anche sul modello unico se il contribuente si avvicinasse a questo tipo di modello. Ripeto, il modello unico web ha praticamente la stessa struttura, molto simile del 730, quindi nel momento in cui il contribuente già si precompilava il modello 730 e magari lo portava al CAF come autocompilato direttamente dal contribuente alla stessa maniera riesce a compilare sul nostro sito il modello unico e a inviarlo, tanto eh. più se lei comunque poi imposta e non ne deve quindi sì, voglio dire volevo sì, no, eh, solo sapere una cosa e poi concludo era solo per sapere per le date cioè eh, è già, già da adesso in... sì sì, è già in linea il modello unico web, se lei ha le credenziali eh, devono arrivarmi perché non, non sono ancora arrivate ecco, c'è un problema sempre anche per riuscire col numero eh, verde, diciamo, mettersi in contatto con i consulenti. Questa è una cosa che veramente è stata enorme da e' anche un po' il, peri anche sì, il periodo, sì, sì. nel senso che comunque tantissimi contribuenti esatto. si sono avvicinati diciamo, al, al modello 730 e magari nel dubbio comunque hanno preferito fare una telefonata. Comunque i nostri uffici sono sempre aperti per l'assistenza, ci mancherebbe altro anche fisica. Quindi certo, in sostanza, se certo. la telefonata è un po' difficile, magari ci si, si dedica quella a mezza giornata e si va in ufficio e lì insomma esatto, si, e si risolve le il problema. ci mancherebbe. Ricordiamo gli uffici del centro. Intanto, grazie, Gabriele. Allora, abbiamo l'ufficio. In piazza Carignano, che è il nostro ufficio territoriale di Genova 1, abbiamo l'ufficio della Fiumara che prende la zona del Ponente e abbiamo per il Tiguglio Chiavari e quindi questi sono i tre poli sì. di riferimento per, sì. per l'agenzia delle entrate per chiedere informazioni, Carignano, San d'Arena e Chiavari esatto, quindi, sì, per abbracciare un po la provincia di Genova diciamo delle rettifiche esatto, allora il problema delle rettifiche qual è? che i contribuenti magari hanno inviato subito il modello 730 e poi si sono accorti che nel cassetto avevano una ricevuta che in quel 730 oh, ci porca miseria avevo quella ricevuta, adesso come faccio? allora il modello 730 ovviamente quello inviato, il 730 precompilato non è più modificabile però è quello che dicevo alla signora prima è possibile comunque accedendo all'applicazione nell'area riservata ricompilare un modello unico web dove verranno trascritti tutti i dati del 730 che comunque farà il suo corso aggiungere la ricevuta l'onere mancante a quel punto lì inserire il dato del, eh, di saldo eh, del 730 che poteva essere a credito piuttosto che a debito e il modello unico restituirà la differenza. Allora a quel punto il contribuente può chiedere quella piccola differenza a rimborso e ce ne occuperemo noi oppure a credito e portarselo nel 730 del prossimo anno. Quindi c'è questa possibilità Perché, insomma di... Ecco, qualche contribuente ci va recepito ma se io devo andare a fare il 730, quello che mi diceva la signora al CAF comunque poi ne devo subire un costo, invece no faccio il modello unico e ridetermino l'imposta, ovviamente il modello unico però dovrà essere trasmesso entro il 30 di settembre di quest'anno 30 settembre la scadenza per questo per modello, modello abbiamo fatto un po' di chiarezza se appunto, avete bisogno di ancora di informazioni abbiamo parlato anche degli sportelli, c'è il sito poi dell'agenzia delle entrate e ci sono i nostri spazi che ogni giovedì certo. eh, comunque ci riportano d'attualità, quindi ringrazio Giovanna Lanzino e voi. ci vediamo poi nelle prossime settimane piccola Volentiamo. pausa